Che trema sempre il mio personaggio dallo scorso video che trema. Ciao! Oggi giochiamo una nuova Custom Map. Oh mio dio! Io sono felice, non scherzo perché sono triste, perché la mia vita è brutta, ma no scherzo, andiamo avanti. Uh, ma c'è un cartello che io non ho messo in creativa, no. In ecco qui Find the button dimension 2 Creata da Mr. Cra Crazy Kid Ok allora vediamo un po' Suggerimenti Allora queste qui sono le Regole che sono per le persone Stupide ah, Via Niente quindi dicevamo gli, gli suggerimenti Allora questi qui sono I, i suggerimenti Credo per livello Telefono sta buono. Sta buono. Aspetta, lo mutiamo. Che fail. Mutati, schiavo. Ok, grazie. Andiamo avanti. Allora, qui è le, re le regole ci sono. Ah, non cittare. Andiamo! Ok, livello 1. Casa dolce casa. Mm, allora. Qui c'è una pedana. Ah, ok, il, sarebbe il cuscino del letto. Ok. Interessante. Eh, ciao a tutti eh, Benvenuti nella, eh, nella find the button Dimension 2 creato eh, Qui ci sono delle mensole Credo che questo sia Chiaramente un parkour Ah c'è pure di qua posso andare Qui dietro Cla In testa? No Ah ma si andava di Ma io sono scemo Ok di qui non c'è nulla questo qui è il bagno Ok, allora Qui sembra Uh, ciao, mondo esterno Quella botola Mi puzza Allora, qui non c'è nulla A quanto pare E qui invece qualcosa Sembrerebbe che non ci sia nulla Sembrerebbe Ah, ecco, suggerimento. Vai, facciamo il suggerimento. In che senso dai un'occhiata all'aria vicino alle scale? Là sopra! C'è una leva, però non... Cioè, non... Come la potrei attivare? Non, non la posso attivare. Uh, ecco. Allora, ecco qua. Questo qui è... Dai! Io devo premere quella leva, ma io non ci arrivo. Cioè, non... Uh, ci arrivo. Ah, forse di qui quella cosa lì si è aperta? No, magari lì dentro c'è qualcosa. Non lo so. Uh, in effetti, uh, -huh, interessante. Stri strisciamo nei condotti d'aria, probabilmente. C'è qualcosa qui? No pure di qua eh. E dove sono? È il pulsante Non ci credo È un genio Sto creatore della mappa Non solo era difficile Ma era anche di difficile vederlo Vabbè. Livello 2 è sbloccato Ah ce l'abbiamo fatta Prossimo livello Allora livello 2 Il circuito No Non credo sia qualcosa con la redstone Non so Cosa Ah cosa possiamo fare Allora uh, Un pulsante Qui c'è un pulsante allora. Che succede Ah si è accesa la, la luce blu Quindi le devo accendere tutte Uh, Un altro, un altro pulsante Ok uno due e eh, Tre Ok perfetto e poi devo trovarne un ultimo Magari sta qui tra le sbarre Da qualche parte Lo potrei trovare Allora, questo è il pulsante di prima credo. Sì, è quello di prima Perché non ha detto nulla Tipo, ecco, ho trovato Perfetto questo livello era più facile di quello di prima. Cioè, io non ci credo proprio. Io non so più come va la vita che il livello 2 è più facile del livello 1. Vabbè, andiamo avanti. Livello 3. La fattoria. Qui dentro. Allora, lì cosa c'è? L'aiuto? Tractor. Ah, il trattore. Allora, ho usato l'indizio e ho piazzato... Ehm, una leva eh, su un blocco d'oro lì sotto una leva che mi aveva dato eh, e in pratica eh, usa usando indizi ho sentito e eh, mettendo la leva sul blocco d'oro se ho sentito una cosa aprirsi che era di qua si vedeva da sotto si vedeva che si era aperto adesso sto salendo per vedere ecco come si arriva ok sono arrivato però adesso e devo andare di qua Ok Guarda, Questo lo prendo Adesso... Questi barili sono Una zappa E qui Un altro foglietto Adesso posso uscire forse Con la zappa posso zappare il terreno Che è questo qui Quindi mi metto a zappare Eccolo qua premi però premi ah oh. Madonna mia, andiamo avanti. Livello 4, New York City. Ok, siamo a New York, di qui si sblocca il pulsante. Allora, di nuovo dentro il quadro. No. Allora, l'indizio lo uso dopo, quindi dopo vediamo. Uh, qui c'è una cosa. C'è uno server e basta. E di qua? Eh. Tipo una leva, no un pistone cioè. Pure di qui? No di qui, ecco una leva So good uh -huh. Si può entrare? No oh. Lo sapevo, ecco A cosa servivano ste bolle Ok entriamo Cosa c'è di qua Di qui si sale Allora qui abbiamo Una torcia i redstone Un pulsante No Cioè vedi un po' tu questa una vasca Una vasca da bagno Qua Madò Che madò Troppo forte Che pro che sono Adesso devo cercare di tornare Al prossimo livello in qualche modo Ok, sono tornato al prossimo al livello, ma. ok, quindi, prossimo livello, che cos'è? La luna. La cosa curiosa è che stiamo sulla luna e c'è la luna lì sopra. Il pulsante, eccolo, però come c'è... Oddio, chi è questa cosa? Ma un effetto. Sì, ho salto ampliato e caduta lenta. Sembra di stare sulla luna ah quello lì è sicuramente il pulsante che dobbiamo cercare però cioè trovare prendere, premere qu qualche verbo che abbia senso e quindi io mi dovrei mettere qui a premere tutti i pulsanti allora non c'è manco un parkour tipo no e... di qua vai oh mamma mia Abbiamo fatto allora. Premiamo questo. Non fa nulla. Prendiamo questo. Premi. Ah, ma era questo il che troll. Quello lì era un pulsante troll. Prossimo livello. Il nether. Allora. In tutto questo ho usato solo due indizi: a livello 1 e a livello 3. Quindi. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Mm. Allora, ho oh, resistenza al fuoco. Potrei provare a andare di qua. No. Secondo me tipo scendi a qualche parte e c'è il pulsante, come un classico praticamente. Però devo capire come arrivare. Vediamo un po'. Vediamo. Forse nemmeno questa. No, questa sì. Oddio. C'è il pulsante? No. Un piccone di diamante E io che ci faccio questo piccone? Allora, può distruggere il quarzo del nether grezzo Trovato, eccolo Ho rotto un bordello di quarzo Leviamo, ok Prossimo livello Secondo me il pulsante o sta qui nei lati Che non mi sembra di vederlo Oppure ancora peggio È in una di queste pareti No Se in una di queste pareti io mi arrabbio Oh uh, ma qui c'è Perché non mi fa andare C'è un barrier Barrier Ok Ok ce l'ho fatta Premi Ah livello 8 sbloccato Andiamo Ok la dimensione della redstone! Sì. Un arco con delle frecce può essere utile? Cos'è questo? Per aprire la porta. Ah, devo fare una combinazione. Uh -huh. Allora, una combinazione, vediamo un po'. Allora, di qui si disattivano tutti. E quindi poi posso attivare questo? Ok, perfetto. E qui attiva dei colori. Allora, credo di aver capito. Secondo me dobbiamo mettere quella combinazione di colori qui. Che vediamo un po'. Fai ruotare, fai ruotare, fai ruotare, fai ruotare. Allora, eccola, eccola. Ok, forse è questa. Vado a vedere se è arancione, verde, azzurro, grigio. Arancione, verde, azzurro, grigio. Allora, disattiviamo tutto qui. Boh, a caso. A posto! Su, su, giù, su, giù, giù. Credo sia la combinazione Tutto di questo. Ok, e questo è fatto. Allora, forse ripremendo questo pulsante accade qualcosa. E qui? Che succede? Ok. E... Oddio! La combinazione delle frecce è una che punta l'altra, quindi devo fare così. Quindi era sbagliata, in realtà. Ok. Perfetto. Ultimo livello. Il vuoto. Allora. È tutto nero. Mamma mia che... Non cambia nulla qui. Aiuto. Allora, secondo me... Devo attivarli tutti quanti Allora, credo di averli attivati tutti Infatti è aperto, ecco Non ci credo Abbiamo finito Sì Congratulazioni Hai completato il gioco Perfetto Spero che il video vi sia piaciuto Ciao